Luigi Frezzato, il presidente dell'associazione Emergenza e legalità, è un'associazione anti e anti racket costituita da qualche anno, esattamente nel ottobre 2014. La nostra è soprattutto eh, diciamo, un aiuto e un supporto alle persone che purtroppo sono ingappate nel risuro o nel racket, ma al di là di questo noi facciamo soprattutto anche assistenza a queste persone che poi alla fine, eh, quando sono incappati in queste problematiche, le accompagniamo in tutto il percorso. Facciamo anche prevenzione per evitare che queste persone che hanno avuto queste problematiche possano incorrere e avere insomma, problematiche di natura diversa. Eh, ehm, noi siamo supportati da parecchi professionisti che hanno condiviso con noi questo percorso, che ci assistono e posso dire che noi nel 2000... 16, fino al 2016 abbiamo raccolto domande 130 di usura e estorsione, quindi sono veramente tante e 222 di prevenzione. Sono diciamo, tante domande e abbiamo bisogno di tante persone che possono supportarci e aiutare queste persone che in questo momento hanno grossa necessità di essere assistite. Uh, Buongiorno, sono l'avvocato Giuseppe Romanelli, sono uno dei tanti consulenti giuridici che assistono l'Associazione Emergenza e Legalità nel raggiungimento dei propri fini e nel sostegno alle persone, alle imprese disagiate che si trovano in grande tensione finanziaria. Emergenza e Legalità è un'associazione di volontariati, un omnibus, che persegue il fine di combattere il racket e l'usura quella bancaria, oggi molto diffusa sul territorio nazionale e soprattutto nelle nostre zone dell'Italia meridionale e della provincia di Salerno. La recente eh, statistica pubblicata dalla Camera di Commercio, dove oggi siamo ospiti, ci evidenzia un elevato numero di fallimenti che naturalmente portano con sé una situazione di indebitamento. L'Antiusura e l'Antiracket Emergenza e Illegalità è un'associazione che eh, ha eh, utilizzato tutte le eh, strumentazioni e le norme che la legge eh, pone al servizio e le diffonde eh, negli ambiti eh, imprenditoriali ed artigianali della provincia di Salerno. Abbiamo eh, instaurato un ottimo rapporto di collaborazione con le forze dell'ordine e con le autorità giudiziarie, alle quali sottoponiamo problematiche che altrimenti rimarrebbero prive di assistenza e prive di rotei. L'associazione La, è iscritta negli alpi nazionali e provinciali e, e nello specifico della prefettura di Salerno e quindi è eh, il lo strumento, il mezzo più eh, opportuno per essere a fianco a soggetti, persone fisiche, famiglie ed imprenditori che si trovano in un grande momento di tensione economica. Abbiamo eh, fra i consulenti dell'associazione, oltre a eh, giuristi, eh, commercialisti, psicologi, medici, i quali dalla eh, prima fase di attività, cioè che è quella dell'ascolto, sviluppa tutta una serie di eh, iniziative volte a comprendere e a, a, a sostenere il soggetto che si trova sotto racket o sotto sole. Grazie della cortesia di averci invitato a questo convegno e speriamo che la diffusione di queste attività... Eh, renda sempre più possibile eh, una sensibilità del, dell'imprenditore, dell'artigiano e del padre di famiglia che dovesse aver bisogno di assistenza per superare i momenti di crisi. Io sono l'avvocato Ernesto Schiano, eh, sono una, un avvocato d'affari e sono qui in rappresentanza della Big Consulting. Eh, la nostra è una, una società eh, di consulenza eh, e di ausilio alle imprese. Oggi siamo qui per presentare i nostri servizi ma anche e eh, soprattutto per parlare eh, del piano attestato di risanamento, ovvero uno strumento giuridico che oggi viene riconosciuto eh, alle imprese in crisi per poter uscire appunto, da questo stato di crisi e eh, risanare l'azienda eh, per riportarla in bonus e riprendere insomma, la, propria, la propria attività. Eh, è questa un'opportunità che viene riconosciuta ormai già da qualche anno eh, alle imprese che consente appunto di, di, di uscire dalla, dalla situazione di crisi con la realizzazione di un piano che possa riportare l'azienda, la, la, la società in un equilibrio. Eh, finanziario tra quelle che sono le entrate e le uscite. Cercheremo di spiegare in poche parole, insomma, anche se in realtà eh, l'argomento richiederebbe una trattazione molto più complessa, come, eh, come si, si costruisce questo piano, quali sono le sue caratteristiche e, ehm, e quindi come noi approcciamo partendo anche da un caso pratico che abbiamo, abbiamo portato a termine eh, qualche, qualche anno fa e spero insomma, che, che questo sia l'inizio di, di una collaborazione fuoriero di, di, di grandi opportunità e ci sono tutti i presupposti Buongiorno a tutti, qui siamo a un incontro Discussione organizzata da PMI Salerno, dove eh, pu ehm, rendiamo pubblico questa collaborazione con professionisti di un certo carattere sia nazionale che internazionale. La nostra volontà è quella di dare un supporto alle aziende, purtroppo quelle che maggiormente stanno in difficoltà, facendo di capire tutte le potenzialità espresse e tutto il supporto che possono avere. Oggi si parlerà qui di sovraindebitamento, di fondi europei dove PMI Salerno diciamo a livello Campania si è dimostrato una delle associazioni più preparate in tal senso per accedere ai fondi europei. Infatti noi abbiamo direttamente un accordo con società che lavorano pratiche di finanza agevolata a Bruxelles e eh, direttamente attraverso la disponibilità dell'azienda, le esigenze dell'azienda, noi ci colliamo via Skype e vediamo nell'arco di poche ore una prefattibilità o meno del progetto. Qui vicino a noi ci saranno anche l'associazione, l'unica associazione della provincia di Salerno riconosciuta Prefettura anti e anti-sura e nonché eh, anche eh, la stessa associazione riconosce la, le imprese che stanno in difficoltà, che hanno degli incagli, anche la possibilità di accedere al credito. Poi ci sarà anche la Banca Fidelma che spiegherà i propri eh, servizi e inoltre ci saranno anche professionisti che eh, salvaguarderanno le piccole e medie imprese per quanto riguarda il sovraindebitamento per, per fare in modo che le, le aziende che stanno in difficoltà, che sono quelle che stanno di più soffrendo, possono creare una ristrutturazione aziendale ed una. Eh, rimodulazione delle stesse aziende, vedendo anche il potenziale inespresso e quindi dando la possibilità di rimettersi in moto, ciò non vuol dire che le aziende devono iniziare a pensare in maniera più tecnica, basta quelle imprese familiari che oramai hanno lasciato il senso che trova, devono iniziare culturalmente a capire un'evoluzione perché la non evoluzione equivale a una chiusura eh, graduale dell'attività, quindi devono iniziare a pensare al, ai rating, devono iniziare a pensare ai principi di Basilea 3, perché quando usciranno purtroppo è, già in parte sono obbligatori, alcuni istituti li praticano, poi eh, per accedere in Europa eh, ci sono già i, dei principi contabili che sono espressi all'interno della, della Basilea 3, quindi se non cambiassimo questa importanza purtroppo non possiamo fare, eh, dare un supporto maggiore. Quindi il discorso è culturale, assieme a, a questo staff che poi avrà il seguito ad aprile, fine aprile, in un convegno che faremo a Palazzo Madame, come ogni anno fa PMI Salerno, e noi cercheremo di dare un supporto alle all imprese, cercando ovviamente di salvaguardare e di garantire uno sviluppo di quelle più, diciamo, che capiscono l'importanza di rimettersi in gioco.